7 del mattino, sempre a San Vitolo Capo. Ieri ero nella riserva dello Zingaro, oggi invece sono nella spiaggia di San Lo Capo. La zona è bellissima, sono le 7, la zona è bellissima, l'acqua è pulitissima e e mi giro così. La spiaggia ora è vuota, ora! Ma tra un'oretta qui è tutto pieno perché? Allora, si viene giù presto. Se vuoi stare in spiaggia, si viene giù presto per prendere un posto per eh, mettere gli ombrelloni. Vedi? Per mettere gli ombrelloni. Il nostro stabilimento apre le otto e mezza perché prima non possono per la guardia costiera, è vietato. Quindi quando aprono eh, ti mettono l'ombrellone messo l'asciugamano ti danno il numero come al supermercato prima e oggi è il numero 6 quindi quando chiameranno il numero 6 vengo e praticamente mettono giù il mio ragione che dirvi ragazzi è l'ultimo giorno di vacanze e purtroppo purtroppo è l'ultimo giorno ma è stata una vacanza molto molto bella Beh. volta in sicilia non c'ero mai stata e l'amo cibo persone posti escursioni da fare a piedi in barca eh, col catamarano c'è tanto tanto spiagge la spiaggia eh, di san vitolo capo è una delle più belle d'italia sono i caraibi bellissima veramente bellissima acqua pulita molto bella faccio un po cagare con questo cappello e questi occhiali ma l'unico modo per proteggermi un po' dal sole pazienza sarò brutta non importa l'importante è che il paesaggio sia bello questa è la riserva un parco naturale eh, ora faremo tutta la montagna andiamo oltre la montagna sono circa 7 chilometri poi oh, ci sono tutte calette come questa qua che vedete in fondo come questa andiamo alla scoperta delle calette questo è il sentiero che adesso facciamo e eh, meno male che è più facile comincia a esserci massi, sassi però la veduta è sempre bella Sono arrivata, allora la spiaggia è quella, adesso ci vado. Vedete le barche? Lì non si possono avvicinare a riserva naturale. Praticamente si fermano, possono fare il bagno, poi ti offrono il pranzo a bordo, ma non possono avvicinarsi alla spiaggia. La spiaggia ci arrivi solo a piedi, non in barca. E mi sembra che il passaggio da... Eh, san vitolo capo a fare tutte le isole sia sui 30 35 euro a testa eh, magari ad agosto adesso è settembre magari agosto è un pochino di più però ehm, ne vale la pena i posti sono veramente veramente molto belli eccoci arrivati ragazzi siamo arrivati c'è un po di gente ma Ah, tutto arrivato a piedi questo bellissimo bello bello vediamo l'acqua com'è allora ho paura di addentrarmi perché ho paura che mi cada il telefono ma è veramente pulita, bella trasparente ho paura di cadere non vado più avanti con il telefono ma guardate meraviglia delle meraviglie per arrivare all'altro ingresso ci sono due ingressi uno a San Vitolo Capo e l'altro a come si chiama l'altro ingresso? Scopello sì scopello letto ingresso e scopello quindi da un ingresso all'altro ci vanno due ore due ore di cammino due ore andare e due ore tornare ma nel frattempo ci sono calle, calette di tutto e di più musei soste diciamo che è fattibile fa caldo perché oh fa caldo sei al sole montagna mare ma è una cosa che è stupenda. Pensavo fosse meno difficoltoso, eh. Mamma mia, meno male che questo è quello facile. E lì, il mare è lì... scendo in questa caletta che oh c'è tutto un sentiero da fare fino al mare ok si va poi c'è questo sentiero che va proprio tutto attorno alla montagna è molto impervido questo ma non lo so se lo faccio perché ho già camminato un'ora e mezza e andare alla prossima caletta che è di là non lo so, questa è una grotta la grotta dello Uzzo si chiama da visitare non credevo fosse così faticoso ok, quindi prosegue poi di là